Comprendo ragioni, risveglio deciso che aleggia nel vuoto, comprendo l'eterno ritorno di torture che solo la mente riesce a costruire, come se l'architetto di terremoti sfoggiasse l'arte più ingannevole, la distruzione. Anima, ricostruisci i cumuli di rovine frantumate dalla malinconia, si annidano come paglia, muschio, Fieno, Quel rifugio che aleggia nella tempesta di vento Senza riparo porta scompiglio Sospiro di tuono attende la lacrima Spoglia l'anima di ansia ripressa Covata, voluta, desiderata Dal conquistato abbandono Pena, porti sul dorso il senso incompiuto Trotti il ritmo dell'infelicità posta la rima, poiché ciò che supera l'infinito senza fine è come il verme bucando la terra. Sospiro amaro, il sorso che lascia la nausea di tesi fili sottili, il buio acceca il tramonto nascosto, pioggia, trama sotto le scie di H2O, perfetto. Disse dall'uomo l'errore del sé.